Ciao, sono Marco e mi sono trovato questo angolino per parlare con te di qualcosa che voglio condividere. Le persone che vivono in maniera più appagante, diciamo anche più felici, sono quelle persone che vivono le proprie passioni. Magari ne hanno fatto il proprio mestiere, quindi la propria fonte di guadagno e di sostentamento, oppure magari hanno ricavato dal proprio lavoro molto tempo da dedicare a queste passioni. Ci sono anche molte persone, ho notato, che non sono ancora riuscite ad individuare qualcosa che gli brucia dentro, qualcosa che le appassiona. Bene, io voglio dire a queste persone di cercare meglio, di smuoversi un po', perché da qualche parte c'è. Forse va stimolata di più questa ricerca della passione, perché se andiamo a cercare bene sono più che sicuro che si può trovare. Magari hai bisogno, o forse non ne hai bisogno magari, ma se ne hai bisogno forse devi viaggiare un po', devi muoverti, devi metterti in gioco e esporti un pochino. Un momento in cui tu vai al di là di quello che è il tuo abituale, con buone probabilità troverai anche qualche cosa che ti fa battere il cuore più di altre. Quella è una cosa che ti appassiona. Ecco, forse devi cercare un po' meglio, magari diversamente rispetto a come hai fatto fino ad oggi, perché avere una passione è qualcosa di straordinariamente importante nella propria vita. Noi viviamo di sensazioni, una vita senza sensazioni di alti e bassi è probabilmente un po' troppo piatta e io non la auguro a nessuno, auguro a tutti anzi piuttosto una vita emozionante ricca di passioni e se non l'hai trovata viaggia un po', muoviti, stimolala la tua passione, cerca di ehm, spingerla un po', di spingerti un po' oltre per arrivare a qualche cosa che ti fa battere il cuore più di altre. Spero di esserti stato utile con questa mia piccola pillola, se la ritieni di valore condividila o magari se vuoi aggiungere qualcosa fallo nello spazio di commenti. A me non resta che salutarti con un abbraccio, ciao!